Passiamo all'oggetto numero 7, interroga il Consigliere Fora, adeguatezza tecnologica diagnostica per immagini azienda ospedaliera Santa Maria Mela Misericordia di Perugia, risponde l'Assessore Coletto. Prego Consigliere Fora. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno all'Assessore Coletto, ma il tema che propongo ovviamente è a conoscenza dell'Aula e sicuramente ancora di più a conoscenza dell'Assessore Coletto eh, lo propongo in un'ottica costruttiva con la consapevolezza che è una probabilmente delle criticità maggiori che in questo periodo si sta rilevando all'interno delle strutture ospedaliere. Parliamo della, della diagnostica per immagini e di tutto ciò che concerne oltre che la prevenzione la diagnosi delle patologie eh, in particolare tempo correlate o in generale legate alla cronicità. Purtroppo ereditiamo una situazione che uh, ha a che fare con una tecnologia nell'ambito della strumentazione diagnostica e radiologica per immagini che oltre che ovviamente avere una vita diciamo media perché di anno in anno evolve verso apparecchiature sempre più efficaci ma che eh, purtroppo eredita una situazione all'interno delle due strutture ospedaliere abbastanza vetusta. Noi sappiamo quanto sia la risonanza che l'attacco oggi siano metodiche entrate nelle linee guida della cardiologia, dell'urologia, della gastroenterologia e di tante altre branche eh, mediche. Sappiamo anche che purtroppo la pandemia negli ultimi due anni ha determinato un forte calo di accessi ospedalieri, sia legati alla prevenzione che all'indagine di patologie, per cui il riscontro, pervalentemente per accortazioni diagnostiche, mediante immagini è fondamentale. Uh, il tema ovviamente andrebbe affrontato sotto una luce molto più ampia perché c'è anche un ragionamento legato all'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche che uh, probabilmente richiede un tempo anche più ampio di discussione. Per oggi vorrei porre all'attenzione di quest'Aula e dell'Assessore una serie di criticità che già diversi mesi fa sono emerse dalla cronaca locale circa la difficile situazione relativa alla strumentazione nell'ambito radiologico dell'ospedale di Santa Maria Misericordia di Perugia e quella relativa alla PET-TAC, sempre della struttura ospedaliera. Sappiamo che la uh, tomografia computerizzata del pronto soccorso ha dei forti, segnala delle forti criticità, sappiamo che c'è una forte carenza di apparecchi radiologici portatili per esame a letto e che gli ecografi, hanno ormai, degli anni, hanno ormai moltissimi anni, in molti casi si rilevano oltre che inadeguati non funzionanti, sappiamo che c'è una serie di carenze legate alla strumentazione complessiva che attiene all'ambito tecnologico per il quale ne sta risentendo in maniera importante la diagnostica e la, uh, e la prevenzione. Per cui ecco, tutto ciò premesso in maniera molto sintetica, L'interrogazione chiede alla Giunta e all'Assessore Coletto eh, se e in che modalità si intenda potenziare la dotazione tecnologica per la diagnostica per immagini dell'azienda ospedaliera di Perugia, intervenendo oltre che sulla sostituzione ma sull'acquisto di alcune strumentazioni, in particolare eh, la tomografia computerizzata del pronto soccorso che è il primo accesso specifico. Eh, per la, la possibilità di compiere una diagnostica efficace di apparecchi eh, radiologici ed ecografi portatili per intervenire più rapidamente possibile su, sulle patologie tempo dipendenti e se in particolare non si ritenga opportuno, vista la difficoltà dello svolgere una diagnostica efficace in questo periodo, soprattutto in cui i dati Covid sono riaumentati, assessore, se non si ritenga opportuno centralizzare temporaneamente, fin quando non verrà ristabilita la normale fruizione dei servizi di diagnostica a livello territoriale, eh, i medici e radiologi degli altri ospedali, compatibilmente con le esigenze di servizio presso gli stessi, almeno per i turni di guardia notturna e per il fine settimana, al fine di utilizzare a pieno orario e di disponibilità dei macchinari presenti all'ospedale di Perugia. Grazie. Prego Assessore Coletto. Grazie, Grazie Presidente. La questione dell'HTA e della gestione delle apparecchiature pesanti è una questione molto importante. Non c'era effettivamente una gestione inquadrata, una fotografia delle apparecchiature presenti sugli ospedali, la stiamo creando. <ride> Nel frattempo abbiamo creato anche i CREVA e la commissione di valutazione degli investimenti in maniera tale da andare a collocare l'apparecchiatura a livello eh, di eh, ospedale dovuto per quel tipo di apparecchiatura. Mi spiego meglio, è inutile andare a mettere una risonanza a 10 Tesla, vado a fantasia che ne so, senza nulla togliere agli altri ospedali a Narnia Meglia, perché evidentemente essendoci un punto di primo intervento e non un pronto soccorso, un'apparecchiatura del genere è mai collocata, o quantomeno collocata in maniera inappropriata. Pertanto, eh, approfittando di quello che è il PNRR, che eh, destinava di andare a sostituire le apparecchiature presenti con nuove apparecchiature, per quanto riguarda la regione dell'Umbria abbiamo cercato di creare una scaletta appropriata per quanto riguarda appunto le apparecchiature in funzione dell'idea di primo livello, idea di secondo livello piuttosto che ospedale di rete o ospedale di base. Ognuno di questi per definizione e per norma ha collocato l'apparecchiatura di competenza nel senso per il livello di risposta di cura che deve erogare il dea di primo piuttosto che di secondo livello, pertanto, la programmazione regionale degli interventi in relazione all'adozione tecnologica per la diagnostica per immagini dell'azienda ospedaliera di Perugia prevede i seguenti interventi di sostituzione o aggiornamento della tecnologia: con il PNRR eh, si acquista un sistema radiologico digitale in diretto con tavolo telecomandato due angiografi cardiologici, una PET-TAC e quattro ecotomografi per un valore totale di 4.691.000. Con DGR 81 del 42 2022 ex articolo 20, l'accordo di, pro di programma in via di sottoscrizione, si acquista un acceleratore lineare. Ehm, un digitale diretto polifunzionale, sei ecotomografi, una risonanza magnetica ad un tesla e mezzo, comprensiva di lavori, e una TAC comprensiva di lavori per un totale di 5.206.000. Sempre con l'ex articolo 20, legge 67 88, l'accordo di programma già sottoscritto in data 12-12-2016, già sostituito a maggio 2022, un acceleratore, da 2 milioni e 7 ed è prevista la sostituzione di un angiografo da 1 milione e 4, 165 mila euro con eh, legge 160 2019 articolo 1 sono in corso di assegnazione all'azienda ospedaliere di Perugia 2 milioni e 700 mila tale proposito è stato richiesto di utilizzare tale finanziamento per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e minore impatto energetico, ehm, per cui verranno acquistate una risonanza magnetica da tre Tesla per gli esami più complessi, quattro portatili per radiologia, e questo è un passaggio molto importante, visto e considerato che il futuro eh, dovrà essere parte sul territorio, ma anche e soprattutto dovranno servire pazienti che non si possono muovere una cella frigo salme, un litro tritore, un microscopio operatorio pentero per la neurochirurgia, 17 lampade scialitiche e tre portatili per ideologia ad archi AC. Tutti gli interventi impegnano risorse per 16.763.383. Sono fidelizzati al modernamento del pacco tecnologico, comprensivo alla parecchiatura e attrezzatura ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di attrezzature caratterizzate da tempestà come previsto dal piano di resilienza. Grazie. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Fora per la risposta. Ringrazio l'Assessore per la risposta, anche per l'elenco dettagliato che pare essere come dire, un dettaglio di carattere squisitamente tecnico, ma dietro quell'elenco ci sono prestazioni e recupero possibile di tutta una serie di servizi di diagnostica di cui il nostro ospedale ha fortemente bisogno. Non ho intracciato nella risposta un'ultima nota legata all'organizzazione ma spero e mi auspico che sicuramente rientrerà all'interno del quadro della programmazione che l'assessore sta curando in relazione alla modalità di utilizzo e all'adeguatezza del personale legato alla possibilità di mettere a valore questo importante investimento di 16 milioni di euro che oggi l'assessore ci ripropone, perché il problema, anche in funzione, oltre che della carenza di personale, ma del riaumento dei dati covid, è che in molti casi alcune fasce orarie della struttura ospedaliera sia notturne che del fine settimana non sono coperte dalla presenza di radiologi che possano mettere a valore sull'H24 l'intera strumentazione, per cui la possibilità anche in questo momento di emergenza di verificare potenziali professionalità del territorio che possano mettere a valore Uh, questi investimenti all'interno delle due aziende ospedaliere maggiori che sono in questo caso Perugia e Terni, sicuramente potrebbe facilitare un recupero eh, anche della diagnostica in questa fase purtroppo ancora con diverse eh, carenze di liste d'attesa affinché gli investimenti possano essere valorizzati al massimo. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'ultima question time, oggetto numero 8, carenza ai medici in medicina generale di continuità assistenziale per istituti penitenziari e del personale del servizio di emergenza urgenza presso l'Asl Umbria 2. Prego consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Direttore generale dell'Asl Umbria 2, in una missiva indirizzata ai sindaci nel territorio di competenza, oltre che alla Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute di questa Regione, ha messo in evidenza i punti dolenti della sanità territoriale, con particolare attenzione alle carenze che da qui a fine anno si evidenzieranno nella medicina generale del servizio di emergenza urgenza. Parole di Defino, entro la fine del 2022 verranno a mancare ben 57 medici di medicina generale Nell'Aso Umbria 2 che il rapporto ad una media di 1.000 assistiti per medico significa che una popolazione di quasi 60.000 assistiti rischia di non avere un medico di medicina generale. Le carenze riguardano tutti i distretti, ma in particolare il distretto di Terni, Spoleto, Foligno, Narnia-Meglia, Orvieto e la Valnerina. Nel dettaglio alcune zone, come quella diciamo nella centrale Umbra, peraltro io ho parlato con alcuni medici, stanno andando in pensione oltre la metà, entro agosto la metà dei medici di medicina generale, quindi in un distretto diciamo, di circa 20.000 20 persone verranno a mancare su 4 su 6 medici di medicina generale. Cito. Queste carenze andranno a penalizzare non solo le periferie dei comuni più grandi, ma addirittura in questi casi interi comuni, piccoli comuni. Le criticità importanti vengono evidenziate peraltro anche per quello che riguarda l'ex guardia medica, servizio di continuità assistenziale, e la medicina penitenziaria, dove ad oggi risultano una carenza di 45 medici di continuità assistenziale e 13 medici di istituti penitenziari. Noi sappiamo che una postazione di guardia medica richiede almeno 4 medici al fine di garantire l'attività notturna, i turni prefestività e festività e quindi 45 medici significano 11 postazioni almeno in meno all'interno dell'ASTA. ci sono carenze importanti che riguardano anche la rete dell'emergenza urgenza quindi il servizio 118 e sempre il direttore generale ha dichiarato che il fabbisogno per assicurare la continuità si risulta essere pari a 35 medici di questi, se nel mese del marzo 21 vi erano otto carenze, a novembre 21 sono diventate 14, quindi in aumento. E nonostante si concluderà il corso organizzato per i medici del 118, cui hanno partecipato 14 corsisti, entro, diciamo, dovrebbe essersi concluso entro fine giugno, per cui dovremmo avere una riduzione della criticità del 118, ma avremo, come dire, siccome la, co la coperta è corta, Assessore qui eh, mi sembra diciamo come i cararmati di Mussolini, cioè li spostiamo da una parte ma la carenza poi si genera dall'altra e quindi come conseguenza un aggravamento delle carenze di guardia medica per un numero di medici pari a quelli che si sposteranno sull'emergenza urgenza. Quindi queste, eh, le chiedo, assessore, quanti sono se le carenze, di questa della medicina di territorio nelle fattispecie che ho illustrato nell'interrogazione e chiedo di sapere come si intenderà far fronte a queste carenze e alla necessità di personale per i servizi citati per non lasciare migliaia di persone senza medico di famiglia o, o diciamo essere costretti magari in qualche caso a subire disagi notevoli sia per la distanza diciamo, del medico stesso e sia per eh, le altre questioni legate alla necessità dell'assistenza sanitaria. Grazie. Grazie Consigliere, prego Assessore Coletto. Grazie, grazie Presidente. Io credo che su una cosa eh, il Consigliere Paparelli ha perfettamente ragione, che la coperta non è che sia corta. Ormai la, la coperta è strappata ed è anche finita e divisa in francobolli. Ma questo oggettivamente non per colpa delle regioni, ma per colpa dei vari governi che si sono susseguiti e del numero chiuso a medici. Il risultato qual è? Il risultato è che eh, ci sono zone scoperte, il risultato è che mancano anestesisti, il risultato è che causa Covid le liste d'attesa sono ulteriormente allungate, il risultato è che il malumore tra la popolazione, giustamente, sta aumentando. Ciò detto, mh, per quanto riguarda i medici di medicina generale, ma soprattutto le borse destinate alla scuola dei medici di medicina generale, che è una scuola triennale ed è una scuola regionale, a differenza delle specialità che riguardano i medici eh, ospedalieri, che sono scuole evidentemente universitarie, che durano dai 4 ai 5 anni. Quella che durava 4 anni è stata portata a 5 ed è quella di anestesia. Ciò detto è grave la mancanza, ma non è la mancanza solo dell'Ungria. È la mancanza a livello nazionale, alla quale noi come assessori della sanità avevamo chiesto ai vari governi che sono succeduti di dare risposte da dieci anni a questa parte, perché si sapeva, la stessa FIMG gli stessi medici di medicina generale avevano annunciato queste gravi mancanze, ma la miopia a livello governativo, quindi a livello centrale, che stiamo scontando a livello regionale e il front office per quanto riguarda la sanità, piacciono o non piaccia, sono le regioni, non è che vadano dal Ministro, eh. attenzione, vengono qua, vengono in Umbria, piuttosto che in Piemonte, piuttosto che in Toscana. Ecco, questa la stiamo scontando noi in prima persona. Io credo che sia giunto il momento, anche se in ritardo, di almeno dieci anni di mettere mano a questo numero chiuso per poter dare le risposte. Non è solo con gli infermieri che possiamo dare delle risposte, anche se ritengo ormai eh, non più procrastinabile che le, le, quelle che sono le, le, le attività eh, diciamo sanitarie, le professioni sanitarie, quindi i medici piuttosto che tecnici dicendo, abbiano un ruolo ben più preponderante per riuscire a tamponare, anche se parzialmente, quella che è la mancanza eh, dei medici. Comunque sia, sì, l'azienda Urs Umbria 2 ha provveduto a pubblicare le carenze rilevate a marzo 2022 sul Bur dell'Umbria numero 28 del 30 maggio 2022. Precisamente sono 57 posti di assistenza primaria e 45 posti di continuità assistenziale. Numero 13 posti di continuità assistenziale per istituti penitenziari ricadenti nell'ambito aziendale. È un posto di pediatra di libera scelta. All'esito di tale pubblicazione sono stati assegnati 8 posti di assistenza primaria di cui 3 per trasferimento e 5 per nuove convenzioni. Un posto di continuità assistenziale per trasferimento da altra sede nazionale e un posto di pediatra di libera scelta. Le carenze non coperte a seguito di tale pubblicazione ordinaria saranno oggetto di apposita e successiva pubblicazione sul sito della SISAC struttura interregionale sanitaria convenzionale destinata a medici inseriti nelle graduatorie di altre regioni e a medici in possesso di titolo di formazione specifica di medicina generale l'articolo 34 come 17 accordo collettivo nazionale mmg del 3 marzo 2005 e successive modificazioni. Le ulteriori carenze non coperte a seguito di tale pubblicazione saranno oggetto di apposita pubblicazione sensi sempre dell'articolo 34,17 sul sito istituzionale della regione dell'Umbria destinata ai medici di cui l'articolo 9,1 decreto legislativo 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni delle leggi eh, decreto Calabria e in subordine ai medici di cui l'articolo 12,3 DL30 convertito con modificazione della legge 25 giugno 2019 numero 60 medici frequentatori di corsi di formazione specifica e medicina generale presso la regione dell'Umbria. Successivamente alla, condizione delle procedure di cui sopra si alla conclusione delle procedure di cui sopra si procederà in corso d'anno alle ulteriori pubblicazioni riferite a impreviste vacanze di incarichi per sovvenute esigenze straordinarie. Tale percorso prevede prima la pubblicazione sul burro e poi quella sul sito della Sisa che è infine quella sul sito istituzionale della Regione. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria territoriale, las 2 ha pubblicato sul BUR numero 40 del giugno 2022 12 posti per l'avviso e l'avviso è in scadenza l'11 luglio del 2022. La consistenza presso l'USUmbria 2 del personale oggetto di interrogazione che si sta trattando allora, i medici di assistenza primaria, il distretto di Terni, medici presenti sono 101, carenze pubblicate 15. Il distretto di narnia i medici presenti sono 36, carenze pubblicate numero 9. Il distretto di Orvietto, medici presenti 30, carenze pubblicate numero 7. Il distretto di Poligno, medici presenti 75, carenze numero 11 il distretto di Sporetto, medici presenti 35, le carenze sono 12. Per quanto riguarda il distretto della Valnerina, i medici presenti sono 7, le carenze pubblicate numero 3. Medici di con continuità assistenziale in servizio nel mese di luglio. sono 66 medici orari carenze pubblicate 45. I, 60 medici, I 67 medici sostituiti, i medici per assistenza penitenziaria sono attualmente 4 medici orari le carenze pubblicate sono 13 e 9 medici incaricati. I medici dell'Est sono attualmente 9 medici di Toral, le carenze pubblicate sono 12 e 2 medici incaricati. I pediatri di libera scelta, il distretto di Terni, i pediatri di libera scelta presenti sono 15. distretto di Namina e i pediatri di libera scelta sono 6. distretto di Orvieto, i pediatri di libera scelta sono 6. Il distretto di Foligno, i pediatri di libera scelta presenti sono 11 e le carenze pubblicate 1. Distretto di Spoleto, pediatri di libera scelta, sono 5, Nel distretto della Vannerina, pediatri di libera scelta, sono 2. Ulteriori misure regionali, con nota del 29-06-2022, per incarichi medici UCA, unità di continuità assistenziale, che nelle memoria dei processi di riorganizzazione e alla compiuta istruzione delle stesse, come previsto, dal DL 77 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 22 giugno ultimo scorso, la possibilità di aderire in carica a tempo determinato secondo lo schema contrattuale dell'Accordo Collettivo di Medici di Medicina Generale vigente relativamente al ruolo unico di assistenza primaria ed attività oraria. Con DGR 345 dell'aprile del 22, Accordo Integrativo Regionale di Medici di Medicina Generale, si è convenuto con le organizzazioni sindacali di categoria, sempre al fine di assicurare il livello essenziale di assistenza, di aumentare il massimale individuale di scelte ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale da 500 a 650 scelte, di aumentare il massimale individuale di scelte per i medici che espletano attività in zone disagiate portandolo da 1.500 75 a 1.800 scelte per sei mesi. Allora, è chiaro che questo è un panicello caldo, è una soluzione eh, provvisoria che vogliamo dare, nonostante il vulnus, il buco nero, la mancanza, sia sempre e comunque il numero chiuso a medicina. Noi non possiamo continuare a raccontare balle ai nostri assistiti dicendo che riusciamo a a dare assistenza a queste persone. Il problema sta a monte, il problema sta da chi deve decidere di tirar via questo numero chiuso, di chi deve scegliere di dare delle risposte, di chi deve sostenere quello che è un servizio su base universale che se continua così, credetemi, non avrà, non avrà uh, un futuro importante. Se mancano i medici, manca la base assistenziale se mancano gli infermieri il DL77 tanto sostenuto da tutti visto considerato che si parla di territorio visto considerato che si parla di assistenza dei cronici, visto che è considerato che si parla di dare delle risposte importanti in considerazione di quello che è stato un esempio lampante la cartina di tornasole cioè il Covid-19 che ha eh, come dire, definito che la mancanza oltre a essere quella di medici di medicina in medicina generale dei medici in generale, del numero chiuso che nonostante tutto continuano a perseverare e a tenere chiuso. Questo è un errore grossolano e madornale che destinerà il nostro servizio su base universale a chiudere e a diventare un servizio su base assicurativa. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Paparelli per la replica. Sì, grazie Presidente, ma Assessore Coletto io... Apprezzo la buona volontà, il tema è che le 65.000 persone oggi non hanno avuto alcun tipo di risposta, quindi lo sport migliore è sempre quello di scaricare sugli altri la responsabilità, una volta sul passato, una volta sulla pandemia, una volta sulla guerra, una volta su quello che non ha fatto i governi che si sono succeduti di vari anni. Eh, però noi diciamo, dobbiamo dire invece qualche altra regione per esempio la sua, qualche soluzione sul tema un pochino più avanzata per tempo anche se come dice lei sul pannicello che altro, ma qualche pannicello fa sempre comodo, l'ha trovata per tempo programmando per tempo non capisco che cosa avete fatto in questi tre anni in conferenza Stato-Regioni sapendo che l'interlocuzione eh, in quella sede col governo è costante e continua non mi risulta diciamo, che ci sia stato nessun tipo di vertenza come quella che lei oggi ci vuole eh, raccontare. Eh, il risultato, la verità di questa gestione sulla medicina di territorio è che oltre alla carenza dei medici di medicina generale abbiamo aggravato la situazione abolendo le USCA il 30 giugno, cosa gravissima. I medici di medicina generale non vanno a casa delle persone over 80 a fare i vaccini perché ancora aspettano da lei, eh no, aspettano da lei qualche indicazione qualche indicazione Le leggo i messaggi dei medici cioè non abbiamo indicazioni in tal senso quindi quelli che stanno a casa cioè, predichiamo la quarta dose ma gli anziani a casa la quarta dose non la facciamo non si fanno più i tamponi a casa a domicilio nei casi in cui c'è bisogno non, questo è anche fatto diciamo è responsabilità del fatto delle assunzioni che non sono state fatte e del fatto che se qualche strumento con fatica avevamo messo in campo lo abbiamo abolito, abbiamo abolito sia formalmente, sia formalmente, abbiamo abolito formalmente, sì, sì. infatti, come no, come no, come no, come no, infatti... Infatti, infatti, Assessore, lei ha parlato, infatti, Assessore, ne, ne parleremo, ne parleremo, l'unica cosa che non mi manca è quella capacità di studiare, tanto è, tant è vero che la Sardegna, tanto è vero che ci sono altre regioni italiane, tanto è vero che ci sono altre regioni italiane che hanno prorogato le usca che fanno i tamponi a casa e che fanno i vaccini a casa quindi studi lei casomai quello che fanno queste regioni lei sta cominciando, cominciando ad affrontare no no no non fa niente, non c'è da niente sono cose diverse sono cose diverse sono cose diverse, sono cose diverse, mettete, di qualche contributo di meno, via qualche contributo di meno, a qualche marchetta e investite di più sulla sanità pubblica e territoriale, fate meno marchette, assessore. meno marchette e aiutate la gente che ha bisogno. Vi faccio aiutare dall'aula, basta, eh! E non è che gli altri basta. sono illegali, basta lo dica l'assessore, io sto favore, facendo la mia rete. Il toni, finiamo il anni, grazie. Chiar Meno contributi, favore, anche oggi, due leggi per dare i contributi. Per favore, Assessore. Per Assessore studia. Basta, per favore. Andiamo studia. avanti, chiudiamo la seduta. Anche dai governatori di centrodestra time. studiate.